sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo mini album nel quale potrete riporre le vostre foto all'interno è formato da delle semplici tasche tutte uguali munite di tag nel quale ho inserito un cerchio per poter incastrare la foto dove potrete incollare i vostri ricordi la particolarità di quest'album è che non ho utilizzato una carta scrap eh, come faccio di solito di qualche album, di qualche marca particolare ma ho deciso di decorare io stessa la carta che ho poi utilizzato per la decorazione ho fatto due tipi di carta diversa, con due decorazioni diverse ho utilizzato gli stessi colori ma due tecniche diverse e quindi vi farò vedere come se volete potete, potete anche farvi da voi della carta decorata per fare lavori di questo tipo detto questo partiamo e vediamo come realizzare questo album per l'interno dell'album abbiamo bisogno di due fogli a 4 che utilizzeremo così come sono senza fare nessun taglio particolare dobbiamo solo fare un piego a un centimetro nella parte corta così piego che ci permetterà di incollare il nostro foglio è di creare una tasca quindi pieghiamo così ora andiamo a dividere perfettamente a metà qui il nostro foglio in questo modo quindi sovrapponiamo così una volta fatta questa operazione dobbiamo ancora piegare a metà la nostra carta per farlo meglio magari creiamo un piego perfettamente al centro così ci, ci verrà più semplice piegarla quindi andiamo a creare un piego a metà siamo a 21 quindi a 10 e mezzo così e andiamo a ripiegare il nostro foglio così schiacciamo bene ok quindi queste saranno due pagine dell'interno andiamo a creare una, una fessura in modo da poter estrarre facilmente i tag per le foto che inserirò all'interno qui del, delle mie tasche per fare questo segniamo il centro del, del mio foglietto facciamo così lo segniamo con una matita che è qui ok e adesso con una fustella andiamo vedete la possibilità di, di lasciare spazio per poter tirare fuori l'inserto lo facciamo per tutte le pagine ok in questo modo Nello stesso modo andiamo a creare la seconda parte dell'interno del nostro album, nello stesso modo utilizzando un altro foglio A4 e facendo la stessa operazione che ho fatto prima. Ed ecco pronto l'interno del nostro album. Per tenere tra, tra di loro unite le pagine dell'album, ho tagliato tre pezzi di cartoncino delle dimensioni di 14,4 x 8 e ho fatto praticamente un piego a 4 a metà, in modo da poterli chiudere e da poter poi andare ad incollare in questo modo le mie pagine, così. Incollerò le pagine in questo modo e il primo e l'ultimo mi servirà per unire le pagine al alla copertina esterna però per abbellire un po' questi, eh, questi pezzettini di cartoncino che ho ritagliato voglio fusterlarli sul bordo visto che poi rimarranno a vista sulle mie pagine per la copertina del mio album ho bisogno di un foglio delle dimensioni di 31x15 cm a questo foglio andrò a fare dei pieghi, esattamente a 11 centimetri, 12 centimetri, quindi lascio un centimetro in mezzo tra un piego e l'altro, poi ancora devo lasciare di nuovo 11 centimetri, quindi vado a 23, Poi di nuovo a 24, lascio di nuovo un centimetro dal, dal penultimo all'ultimo piego. In questo modo pieghiamo il tutto, così. lo spazio per poter mettere le nostre pagine che poi vi farò vedere come come verranno una volta incollate così che verranno incollate in questo spazio qui e il nostro album, che si chiuderà in questo modo. Andiamo ad incollare la nostra carta decorata. Per quanto riguarda la carta decorata che utilizzerò per rivestire l'album, in questo caso ho deciso di non utilizzare una carta scrap già decorata, ma eh, voglio praticamente decorare dei, dei fogli di cartoncino a quattro bianchi e decorarli io in qualche modo e, e crearmi la carta per ricoprire il mio album. Ho deciso di utilizzare questi due acqua questo marrone e questo azzurro iridescenti eh, per creare, diciamo, un, un layout che possa andare bene per il mio album. tutti tre fogli che dovrebbero essere sufficienti per rivestire il mio album spruzzo dell'acqua così il colore si spande meglio adesso andiamo ad asciugare i nostri fogli una volta asciutti i fogli vado a creare con uno stencil un motivo con un grigio metallizzato quindi vado a passare questo grigio scuro quasi nero in meno, in meno punti magari visto che si vede di più modo abbiamo creato un motivo sulla nostra carta. Questi sono i tre fogli tutti uguali che ho realizzato per rivestire l'album. Adesso voglio fare con gli stessi colori ma con un disegno diciamo un pochino più leggero altri tre fogli in modo da, da poter poi mischiare eh, i vari layout e ricoprire il nostro album. Allora per, per decorare questi fogli utilizzo gli stessi acquacolor che ho utilizzato prima. Ma voglio provare ad utilizzarli spargendo il colore con il pennello e non spruzzandolo come abbiamo fatto prima così per vedere un attimo se viene diverso l'effetto finale intanto spruzzo l'acqua sul mio foglio che deve essere ben bagnato così perché se il foglio è bagnato, quando metto sul colore subito si distribuisce meglio. Altrimenti rimane, rimane più a macchia. E poi con un pennello proviamo. Metto un po' di colore. Con un pennello bagnato. Volevo fare una cosa del genere. Spruzziamo ancora un po' d'acqua. Ok. lo stesso modo aggiungiamo un po' di marrone, magari un po' meno visto che il marrone è più scuro, così. L'acqua ci permette di diluire il colore e di farlo diventare più chiaro, in questo modo. che asciughiamo il foglio e vediamo se ci piace l'effetto finale una volta asciugato il foglio voglio passare un po eh, mettere un po di, di scritte con questo timbro utilizzando il mio pennarello della faber castell azzurro così mettiamo le scritte in maniera irregolare in questo modo, così. Ancora un po'. Per ultima cosa voglio riportare anche qui lo stencil che ho utilizzato per gli altri fogli questo ma con il bianco come colore perché voglio che queste pagine vengano più chiare un po scarico e in maniera irregolare vado a fare lo stencil di questo disegno un po' damascato, così. Questo è il risultato finale e diciamo che nello stesso modo vado a creare ancora uno barra due fogli che mi serviranno per ricoprire il mio album. Dai fogli che ho decorato con acqua color, timbri e stencil ho, Ritagliato i pezzi che mi serviranno per eh, rivestire il mio album. Ho tagliato dei pezzi, diciamo un po' con una carta e un po' dell'altra in maniera alquanto casuale. Adesso, quando andrò, andrò a montare l'album, deciderò, deciderò come utilizzarli. Tutte le parti dell'album eh, le ho passate con eh, col distress, col tampone distress e ancora un'altra un cosa, ho munito già tutti i pezzi di biadesivo per poter montare il mio album a questo punto non ci resta che eh, incollare le varie parti per creare l'album e poi incollare sopra eh, la carta di decorazione che ho fatto eh, un'altra cosa che ho fatto con la mia carta è stata quella di timbrare e ritagliare delle farfalle Vi faccio vedere praticamente timbrato, ritagliato delle farfalle e fatto dei, dei fiorellini che poi in qualche modo andrò ad applicare all'album non ho ancora deciso come farlo procediamo con eh, il montare il tutto vestito la copertina lasciando però ancora due parti da ricoprire perché voglio utilizzare questo tipo di di bottone per chiudere il mio album quindi devo prima inserire eh, i, le due parti metalliche e poi finire di, di, di ricoprire il tutto con la carta decorativa allora partiamo dal andiamo a segnare al centro dove voglio inserire il coperchietto andiamo a segnare al centro della mia chiusura dove voglio inserire il mio bottoncino così ora facciamo due tagli In questo modo andiamo a inserire dall'interno il mio bottone, così. Dopodiché mettiamo questo e lo andiamo a fermare bene, così. Ok, abbiamo fissato la prima parte. Che mi permetterà di fare la chiusura a questo punto cosa faccio vado a mettere eh, la carta decorativa sopra il mio bottone però eh, prima di fissare eh, il bottone dall'altro lato direi di andare a montare l'album in modo da vedere perfettamente dove posizionarlo perché altrimenti rischio di, di metterlo nella posizione sbagliata per cui andiamo a incollare in questo modo e adesso andiamo a montare le nostre pagine all'interno della copertina quindi praticamente dobbiamo andare ad incollare questa parte sulla mia copertina vedete che avevo lasciato un centimetro anche da questa parte facendo i due pieghi questo perché per poter lasciare lo spazio per posizionare le mie pagine che verranno messe in questo modo quindi vado ad incollare In questo modo ho il riferimento di, di, di dove sono le pagine, così posso tranquillamente montare, finire di montare il mio bottone e poi dopo andiamo a finire il, la parte bassa del, della copertina dall'interno. Quindi dobbiamo fare così. Allora, direi di sporcare un pennarello tipo questo ecco il bottone in modo da segnare dove cade naturalmente la chiusura così lasciato il segno di dove praticamente il mio bottone naturalmente si va a chiudere praticamente faccio la stessa cosa che ho fatto dall'altra parte, cioè vado a segnare dove devo montare la parte sottostante del bottone, in questo modo, ho il mio cerchio, vedete che mi fa da riferimento, lo metto dritto così, vado a segnare, ok, dove... Devo fare i due taglietti. Faccio anche qui i miei due tagli. Uno e due. Ok. E vado ad incastrare il mio bottone. In questo modo. così metto il mio supporto metto il mio supporto piego bene le alette così vado a controllare che la chiusura sia giusta così vedete che così il mio album rimane chiuso quindi possiamo concludere la decorazione facendo prima andando a montare la decorazione sul lato della copertina e poi completiamo con l'andare a bloccare le mie pagine anche dall'altro lato della struttura, in questo modo. Vedete che adesso è tutto montato. l'album è quasi finito adesso non resta che la parte più divertente cioè quella di decorare e di abbellire sia la copertina che l'interno delle pagine adesso concludiamo la copertina del nostro album eh, per questo, come vi ho detto prima, ho ritagliato delle farfalle, ho fatto dei fiorellini dalla carta che avevo decorato e voglio utilizzare questi pizzi che mi ha regalato mia mamma, che tengo sempre, custodisco gelosamente e che tengo per i lavori che mi piacciono di più. Poi voglio inserire anche questo abbellimento in legno. Per prima cosa lo dipingo di bianco in modo che spicchi un po' di più sullo sfondo scuro della, della nostra copertina. che la nostra copertina si può considerare terminata questo è l'effetto finale questo è l'interno del nostro album con le nostre cartelle e i nostri tag per le foto e questo il risultato finale Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candidalo Russo, così non perderete i miei prossimi lavori e nello stesso tempo mi aiuterete a far crescere il canale che è ancora giovane e ha ancora pochi iscritti. Detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!